Questo lo dedichiamo a Yuriko Tiger. E a Pavijay, guarda che bello. C'è proprio una differenza culturale. A Manga 96 lo conosci? Continua la rubrica che manda il tilt, le nostre papille gustative, facendoci venire fame anche alle 8 di mattina. Seba mangia sushi per noi. Oggi insieme a Yuriko Tiger. Ciao Yuriko! Ma oh, tu inizi a fare i video così, no? Ciao! Iniziano sempre con un saluto Bene stiamo comprando i regali di Natale Per voi quest'anno Ma no, come si tiene la telecamera? Ma guarda, sei molto più bella comunque con le cd Guardati Oh. Bene. Un sacco di gente mi ha chiesto, siccome questo sarà il video per San Valentino, no? Quindi uscirà il 14 di febbraio, in teoria. Cosa vuoi dire a tutte le ragazze che invece non sono fortunate come te e sono da sole a casa? Eh sì, perché io ho il mio bellissimo <ride> compagno Seba. Sì. A, sinistra, a, sinistra a sinistra, ecco. A allora, sinistra, a sinistra. Io sono single. Sono single? Io sono siamo, Siamo singoli insieme? Sì. Basta, questo non interessa. E come ci scippano? Eh vabbè, appunto, eh, tu lascia le scene. Ok, va bene. Siamo a Ikebukuro, la città preferita di Yuriko. Ah, ci ho fatto la mia. Oh mio Dio, ci sono queste che sono... Sai che sono originarie di Nara queste? Sono di Nara. No, non sapevo che erano di Nara. Sì, sì, il content sarebbe Nara. Oh, ma queste sono nuove, tra l'altro. Ne vuoi una? Io te ne avevo portata una un po' di... Sì, gi... me la ricordo, me la ricordo. Ne vuoi una? Quale vuoi? Uh... Non lo so, tipo questa è ce moca la toiga. No, ma c'è la Dov'è la, ti la con tigre? tigre? Con la Quale? Quale vuoi delle due? Con la poccina incazzata Ok Allora ti prendo la tiger incazzata Cosa stai mangiando? La mini tigrotta che mi hai regalato Ma come che carina <tellanze> <tellanze> Cioè, non fa meo Come fanno le tigri No, queste sono i leoni <tellanze> <tellanze> <tellanze> <tellanze> Vabbè, <tellanze> gli mangerò la faccia, poverina E eh, vabbè E muore è il pumpkin? <tellanze> oh mio Dio Com'è? Dammi una mandorlina. Posso prendere la mandorla? La mandorla è l'orecchio. Eh, perde Ma per così poi... l'orecchio. Com'è? Fredda. Fredda? Buona? Normale. Oh. Ma è buona. Ma guarda che meraviglia sta luce. Guarda che roba. Una male. È il, è il mio quartiere preferito dove hai vivo qui. A me non piace molto, il pubblico, vero? Mmm. Alla maggior parte anche dei miei amici giapponesi non piace molto che bubbero E' eh. Eh, così bella, c'è tutto Io sono io di mangiare Vabbè, comunque vabbè, ecco qua Dove sei Yuriko? Vabbè. Non ci sei <ride> Insomma, no, Io sono ok? Non sono così Sega Hey, dire che questo è un video un po' cazzone Io devo andare a ritirare i soldi Allora, Yuriko deve andare a ritirare soldi Per chi volesse mandare dei soldi a Yuriko Mandateli Mondo Facebook, no Spotify, sì. no Patreon, raga Patreon Non ci sono... Ah venti. sì, adesso è su, è su Patreon È su Patreon Non ci sono venti, non su Patreon Ah già? Guarda, quanti, sì. quanti ce n'hai già di patroni? 28? 28? Sì, sì. Big money <ride> raga Big money Adesso <ride> quando uscirà il film di Yuriko Tiger Perché Yuriko sta facendo un film sulla sua vita Un cortometraggio Dura 12 minuti No, non sai Guarda no. No. che bella luce <ride> cioè, qua. Ma il tramonto, il tramonto della bellissima Ikebukuro Guarda quanto è bello Però è molto meglio questa fotocamera rispetto a quella che avevo prima Eh grazie, quella che avevi <ride> prima, scusa, era un po' un cissino eh. cioè... Come ti permetti? <ride> cioè era un po' una cosa bruttina Più che altro è difficile un po' mettere il focus Però se trovi il focus è una meraviglia Ci sono gli sconti in questo negozio di scarpe E' un po' che sto mangiando Bene Questo comunque il video sono le 5 perversioni di Yuriko Ну, блин, круто! Здесь нетusion le 5 perversi e questo lo metto nel trailer non lo dirò mai vabbè appena le scopro poi ci farò cinque video diversi, la Milky Way vi già dai primi indizi no, va no. Cioè, no no, io l'ho incontrato questo signore che è Mr. Sushizammai, perché il giorno che sono, Vediamolo anche qua fatti un bel selfie, guarda che bello fratello. io l'ho incontrato perché il primo dell'anno, madonna però e no è molto più bello in real life l'ho incontrato perché il primo dell'anno era venuto a fare c'è gli auguri dell'anno Perché sai che comprano sempre Il tonno più costoso di... E allora era venuto così Mi sembra Coenji tra l'altro Vabbè entriamo sì. Vuoi sushi? Voglio no. sushi Andiamo a mangiare sushi Bene Siamo con Yuriko Tiger A mangiare sushi mai Allora è la terza è il Secondo giorno Che vado a mangiare sushi Ma se non ancora fatto eh, Un video dove mangi sushi Ma questo è il primo video Vedi sei una sushi virgin Vediamo Allora cos'è che hai detto Che vuoi? Io voglio il salmone. Non ci sono tante canzoni Che verranno tutti la prossima fiera a cui parteciperò in Italia, questa fiera. Forse ci sarà anche una canzone mia, chissà. Però eh, sono molto diverse: molto, molto diverse. Questa mi sa. Vabbè, ovviamente è mixata malissimo, quindi. cioè, perché è un demo, quindi non è sì, mixata. Quindi la voce è molto indietro rispetto alla musica. Però. Sì, penso che il giapponese gestia meglio in questa canzone. Mi devi aiutare perché non so la traduzione. oh uh, guarda che è arrivato. mia rubrica mangio sushi con gente a cazzo oggi sono con yuriko tiger a sushi zammai e stiamo provando questi sushi per il primo video forse sì, si esatto è abbiamo tre pezzi di salmone un pezzo di tamago che sarebbe l'uovo poi abbiamo ehm, la seppia il gambero poi ci abbiamo l'okura che è questo vegetale tutto viscido che io adoro e poi la nago la nago a me non piace la nago prendiamo la salsa di soia <sess> <s> comunque questi video di sushi ah, andranno alla grande Madonna si allora, sì. voglio fare una settimana Però sai cosa mi piacerebbe fare? Vorrei fare un video dove Ma mi alleno vuole, Quindi se anche tu ti scrivi in palestra Poi possiamo fare i video dalla palestra Oh, oh si possono fare i video sì? se chiediamo. Se <s> chiediamo. No comunque sono super social Anytime fitness Quindi secondo me si sì. sì. Però ti dicono devi farli quando non c'è gente, no, gente no, E non devi riprendere nessuno Però non c'è nelle regole Non si possono fare riprese a differenza di altre palestre Che non puoi No Madonna no Oh. Eh, sì, adesso lei si prenderà la nago? No, no, si mi prende mi mi il mi salmone. No, salmone. Perché appunto prima ti compri dei fiori Non è che fai. No, cioè non è che mangi subito la nago. buono che Buona Oh, wow. Fammelo assaggiare anche a me un... Ah non abbiamo detto perché lo mangiamo! È vero! Vabbè mangio il primo pezzo di salmone, questo lo dedichiamo a Yuriko Tiger è il suo primo video dove mangia sushi. Ma perché non mette a fuoco? Eh, devi premere un po' qua. Questo sarà il primo sushi che dedicheremo a Yuriko Tiger. Grazie. Mm. Buono. Buono. Dai, sì. Cosa prendi? Prendi la nago? A chi dedichi la nago? Non che chiedi con la nago? no aspetta perché sembra all brutto All'illetta? All'illetta, va bene E' deciso tra l'illetta e la sabrigamer No dai lì con la sabrigamer dai perché l'illetta la eh? che lei L'anguilla L'anguilla A te piace l'anguilla? Cioè piace, cioè, l'anguilla Oddio, vabbè Non c'è modo di riprendersi Non lo so, a me l'anguilla e l'anguilla sono proprio due cose che non, non, non lo so Non so apprezzare sì, perché poi è cosparsa di quella, è viscido no? Anche questo è viscido, però ha una texture diversa. Questo allora. mi piace di più. Vabbè, comunque, diciamo che era dedicata sia Lilletta che... Ah, so. che alla Sabri Gamer, dai, la Nago. Questa è Locura, ne vuoi un pezzo? No. No. Locura è super viscido, eh? no. viscido ma saporito. Allora, a chi la dedichi il sushi viscido, dai? Il sushi viscido, quindi a una persona viscida, no. sì. non c'entra niente col viscido, anzi, però, siccome è un sushi particolare, come vedete, si è distinto tra tutti, vedi ti ha contattato oggi lo dedichiamo a eh, Favij, ecco. <ride> adesso tutti i miei due quando non ci Perché scusa ti ha contattato. Guarda che sono geloso però eh. Eh beh, oh scusa eh. Un... Se poi ti scippano con lui io... Fai questo si chiama anche un gunkan, no? Quindi vuol dire la navetta. Se fai la nave con Favij non sono molto contento, quindi te lo dedico ah, ma ecco fai e... attenzione. Sì, beh, geloso adesso. E eh, non so prenderlo bene. Guarda, sembrava proprio una cosa eh. Cosa? Ha un sacco Manda. di doppi sensi si sì, magna. Buono. L'ha iniziato Marco Togni comunque questa. Eh sì. Ce ne abbiamo due a testa. Bene, possiamo dedicare due sushi. Io prendo un po' di zenzero. Oh, quello è uno di quelli buoni. No, a me non piace il zenzero. A me invece piace perché, siccome c'è sempre freddo, mangiando zenzero mi aumenta la circolazione. Quindi c'è meno freddo. Ah, ma dai. Io sono molto freddoloso. Non sapevo perché sei venuto oggi con la ciacchina. No, no, no. Ma cosa stai facendo? No, non l'hai detto a chi lo dai di più? Ad anima, uno, due, tre. Perché ad anima? Se no, se loro due si separano, dai che sembra una cosa brutta così Anima All'anima, eh sì perché si è <ride> All'anima <un> <ride> Nessuno sta dedicando un sushi a chi? al creatore di questa cosa A Marco Togni? Ok, questo è per te Marco Togni Vabbè, no, no, ma non è che per essere cattivi, anzi, non gli vogliamo tanto bene a Marco Togni Però siccome Marco Togni se ne mangia abbastanza di sushi se teniamo che non ci diventa un, un maguro di 180 kg Quindi no, fai un, un po' di dieta, ecco Uno lo devo dedicare sicuramente a, a Mangaka 96 lo conosci? No Eh, guarda che invece è un, è un canale che dovresti conoscere Mangaka 96 lui tratta di Giappone ma no. si fa i viaggi, si compra i manga Però è molto molto bravo e poi oggi mi ha messo 4 mi piace su instagram quindi a maggior ragione questo lo dedichiamo a mangaka96 grazie per i tuoi video di eh, manga e eccetera eccetera mm -hmm. Allora mangerò il mio ultimo pezzo di salmone, che lo dedicherò a maccialatte, che abbiamo in progetto una collaborazione ah, sì? dal 1997. Ah sì? si? Siamo riusciti a fare una collaborazione di friaco Io Che bello, così ne puoi dedicarlo, ma, ma non sai mangiare il sushi? Allora, non rompere ho ah, capito perché non hai mai fatto video di sushi? Che cosa? Qua ha detto Sì, parlava delle mucche in Trentino Anche quelle ad fanno un latte buonissimo Allora Io L'ho eh. fatto il sushi Cos'è quello? Cioè l'ho fatto No questo è uno dei miei gesti Questa è la, la differenza culturale C'è un video in cui parlo di, di fumare C'è proprio una differenza culturale tutto il video così Vabbè, mangiamo l'ultimo pezzo di sushi L'ultimo ce lo mangiamo per noi Per la nostra collaboration Che faremo una canzone assieme, lo diciamo già? Sì Faremo la canzone assieme, diciamo già il titolo meglio di no? No, ancora segreto Vabbè, ancora segreto Comunque arriverà veramente un music video quest'anno stiamo lavorando, ti si vede anche qui allora. Ma dai, ti prego, no? Mangiamo Non è sì che è Ah sì? Tei shiori, è stata una coppia? A Palermo mi hanno chiesto se stavamo insieme Tei shiori? che semplicemente lei è una giapponese molto affettuosa ah si sì? tipo le due nana non so se avete presente Sì, nana, so, che, so che sono nana sono uguali e lei quindi io dedicherei questi bellissimi due tapo tutte e alla, due a lei la mia mogliettina Shiori <ride> a me non sono geloso delle mogli non sono gelose delle ah, mogli no magari. no no eh, puoi avere quante mogli vuoi basta che condividi e infatti condividiamo questo è per te Shiori un tentacolo a testa cosa ci farai con questi tentacoli ma ah, dai ma Vai. Dai, no lo so, è lei... divertito di me Non no, no riesco a seguirti Comunque dai, si conclude qua così il video Se non conoscete Yuriko, iscrivetevi al suo canale Lei è iscritta anche al Sebastiano Serafini Cazzo Channel Quindi seguite i suoi consigli Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video Adesso si fa il meeting che era il motivo di questo incontro oggi E molte altre cose Quali sushi raccomanderesti? Se tra tutti questi dovessi raccomandarne no, è uno buone, Perché è molto diverso da quello italiano. Sì? è più buono in Italia? Sì, è anche buono qua. o è più buono qua L'anago è più buono qua L'anago è più buono qua detto Yuriko quindi fidatevi ciao e ci vediamo domani